La signora Dalloway disse che i fiori li avrebbe comprati lei. Chi l'ha detto che i personaggi dei romanzi stiano solo nei romanzi? La cosa divertente sarà andare adesso a comprare i fiori per la festa della signora Dalloway. Bisogna cercare un fioraio e bisogna soprattutto essere precisi nella scelta dei fiori perché questa sera la festa bisogna che abbia i fiori giusti. Yeah. Buongiorno. va. Well, ah? Bene, bene. Allora noi abbiamo bisogno qua di un mazzo, una festa. Stasera una signora che fa 50 anni. What a beautiful morning! <laughs> I'm having a party! I fiori preferiti suoi sono rose, garofani, magari lilium. Sei Poi c'è anche un altro, c'è tutte e tre. C è c è tutto. Tutto. Allora, che è per una signora una signora 50, 50 anni. anni. No, stasera, guarda, è una festa un po' particolare perché lei, un suo vecchio corteggiatore che arriva. però lei è sposata, questo era uno che l'aveva corteggiata a lungo. E allora sai quelle situazioni che si creano per sì, cui... È, sposato, sì, è sposata, è sposata, ancora è ancora sposata. sposata. Perché poi non capisci mai se certe cose sono, sempre, sono fuori tempo massimo oppure c'è sempre una possibilità di... Io penso che ci sia. No. Anche dentro situazioni che sembrano blindate. Eh no, nelle dentro... situazioni blindate è meglio starne fuori, però... La vecchia fiamma non si spegne mai. No. Non si spegne mai, tutto è, tu, fuori, tutto è possibile. Poi sai qual è il problema che però stasera... Sono traumatiche in genere. Ecco le donne sono traumaticamente. Anche lei, eh. La storia finisce che sta scritta qui. Se vuoi, c'è dentro il finale della ma festa sì? anche dell'incontro con lei. C'è scritto un'occhiata e tu è per il No, okay. no, ma te lo lascio perché magari Spero. trovi qualche spunto interessante okay. anche perché lei è proprio appassionato di fiori questa signora. Grazie mille. La tua storia sta scritta qui.